Buonasera a tutti, eccoci arrivati con il classico webinar insieme agli amici di G. quest'oggi è luglio, quindi siamo praticamente in piena estate ma anche, eh, anche così noi siamo qua a fare della buona formazione riguardante il trading questa sera vedo che c'è già un po' di gente collegata, quindi mi fa molto piacere vi ricordo che... Ehm, che io appunto sono arduino schenato e che questi webinar trattano principalmente eh, quelle che sono le mie strategie, i miei, le mie tecniche, il mio approccio diciamo, al, al trading. Eh, faccio trading da tantissimi anni ormai e sono mh, principalmente devoto diciamo, al mercato delle valute, del forex. Eh, non disdegno comunque qualche operazione Cina, magari su qualche indice, soprattutto gli americani, eh, però in linea di massima ecco, i eh, mercati sui quali ho focalizzato la mia attenzione e i miei trade durante tutti questi anni sono principalmente il forex, quindi le valute, oro, le valute e l'oro. Detto questo, quindi eh, oggi tra l'altro è un, um, un webinar dedicato a un argomento uh, che ho trattato in realtà con voi ancora um, forse un mesetto e mezzo fa, due sempre qui su questi canali diciamo e che eh, trattava appunto l'argomento delle correlazioni nel forex eh, è stato trattato in maniera eh, ovviamente un'oretta o comunque giù di lì come questa sera eh, però ovviamente in maniera abbastanza teorica quindi ho cercato di farvi capire in maniera pratica e spero in modo semplice eh, come funzionano in linea generale le correlazioni principalmente sul Forex. Eh, Quest'oggi mi sembrava giusto continuare l'argomento, ve l'avevo anche promesso che avrei continuato a fare degli webinar su questo argomento perché lo ritengo di eh, assoluta importanza per chi fa trading in generale e per chi fa Forex in particolare, perché il mercato del Forex è un mercato che mh, è proprio per sua natura Correlato e quindi per questo credo sia doveroso eh, per chi si va a eh, diciamo cimentare nel mondo del trading e fa trading e vuole essere un trader, magari mh, nel tempo ovviamente ci diventa, ma costante, che eh, realizza profitti, ecco la correlazione deve, eh, deve conoscersi e soprattutto non deve essere solo volta così a sapere in modo teorico ma deve essere volta all'efficacia no? nel trading quindi eh, oggi vorrei con voi guardare magari mh, attraverso grafici magari anche attraverso delle vostre domande quindi eh, spero che siate che abbiate insomma, un pochino di argomenti da propormi, da vedere qui in ottica correlativa, io ovviamente adesso vi farò vedere alcune cose, però quello che volevo appunto oggi ci fosse anche un po' da parte vostra eh, di spunti, proprio per far vedere dove magari ci possono essere operazioni che sì vanno guardate e altre no, eh, vi dico che io eh, tutto quello che oggi vi mostrerò è frutto della mia esperienza, quindi seppur in linea di massima, in linea ge generale teorica, ci sono delle cose che, mh, come vi dicevo anche l'altra volta, sulla webinar delle correlazioni, che tra l'altro trovate nel mio canale YouTube, basta solo cercarlo, eh, quindi basta andare sul canale YouTube, vediamo un attimo se riesco a farvi vedere. Intanto, vabbè, per chi non mi conoscesse, questo è il sito eh, che gestisco da tanti anni, dal 2010, particolarmente eh, ormai... Eh, storico eh, eccolo qui a forex e eh, se andate qua cliccando qui su youtube quindi cliccando su, sulla sull'icona diciamo di youtube trovate, mm, trovate il canale youtube magari molti di voi ancora non lo conoscono ecco lì se voi andate sul canale youtube buongiorno ragazzi qui aiuto eccolo qua l'ho appena aperto andate sul canale youtube e andate qui e cercate proprio qui per esempio correlazioni. Probabilmente troverete l'ultimo webinar che abbiamo fatto proprio qui eh, con i G. Eccolo qua, guardate questo qui. Ne ho fatti svariati di webinar, ma questo qui di due mesi fa, cioè anche questo qui di tre settimane fa. Ma questo è proprio un webinar fatto proprio con i G, un'ora un di webinar due mesi fa. Andatelo magari a rivedere. Ecco oggi volevo fare un po' la continuazione diciamo di quel webinar che vi avevo un po' promesso, proprio perché poi mi è stato anche richiesto, e, uh, e quindi uh, andarlo a vedere più in ottica un po' più pratica, cioè benissimo conosco uh, un certo tipo di correlazione che c'è magari sul mercato, bene, com'è che posso andarla a vedere uh, che mi dia diciamo che sia funzionale? al fatto di fare del buon trading ecco questo diciamo, è l'obiettivo di questa sera non è così facile perché non è che qui adesso io vi tratto con delle slide eh, un argomento eh, come può essere no? eh, l'incrocio di una media mobili ma è un qualcosa che ovviamente cercate di seguirmi e ripeto fate anche domande perché eh, tutto quello che vi farò vedere è eh, proprio live così in diretta e soprattutto è sempre frutto della mia esperienza quindi è un po' come guardo io le correlazioni sul forex metterò in ballo anche l'oro perché lo definisco assolutamente un mercato che per chi fa Forex a seguire eh, magari non lo deve per forza tradare se non piace la volatilità che ha l'oro ma eh, conoscere i movimenti che fa l'oro e in certi momenti ha una correlazione molto importante con le valute eh, perché ovviamente è quotato in dollari è molto importante quindi vedremo magari alcuni esempi dedicati alle valute e alcuni magari tra valuta, principalmente euro-dollaro e l'oro, ok? Allora, vedo già che eh, Antonio mi chiede buonasera, gold e tassi di interesse, dice, um, come, eh, come domanda eh, a livello di correlazione. Eh, probabilmente il, um, il nostro Antonio si sta... Eh, sta sta parlando del rendimento probabilmente dei tassi di interesse, spesso quelli più utilizzati sono il rendimento a 10 anni i tassi di interesse americani, mm, il rendimento di t notte a 10 anni, con i movimenti del gold, e io ti dico anche di dollaro-yen in realtà, perché in effetti sì, ci sono delle correlazioni tra eh, dollaro-yen, rendimento e tassi di interesse a 10 anni, e il gold sì, però magari questo potrebbe essere l'argomento magari per una ulteriore eh, puntata dedicata alle correlazioni, Okay, grazie Antonio però per questa eh, ottima domanda e ricordo a Claudio che mi chiede, visto che si è appena collegato adesso, se si è perso molto, assolutamente no, ho fatto una breve introduzione in questi dieci minuti perché so che qualcuno di voi magari eh, non riesce a collegarsi subito direttamente alle ore 18, quindi tranquillo. Mm. Tra l'altro poi questo webinar comunque eh, andrà nel mio canale YouTube nelle prossime settimane, ancora non so quando ma eh, ci andrà. Bene, allora detto questo io farei un brevissimo cenno eh, guardando i grafici per capire, quindi riprendendo l'argomento dell'altra volta, riprendendo eh, il fatto delle valute eh, maggiori col dollaro americano e i cross valutari. Mm? Quindi in questo caso per esempio mi trovo di fronte a euro-dollaro, adesso vi faccio delle domande così vediamo se eh, ci siete, Euro-dollaro che è questo, questo è un grafico daily, sapete che io principalmente uso il daily per operare, daily e weekly per l'analisi e daily per operare, quindi questo è ovviamente per me il grafico eh, durante la settimana è quello che guardo. Benissimo, questo è il daily. Andiamo a vedere poi la sterlina-dollaro che sappiamo l'altra volta ne parlavamo, no? Sterlina che ha una correlazione eh, direi molto... Eh, molto positiva con l'euro-dollaro, quindi sterlina-dollaro-euro-dollaro, -dollaro, che tendono a muoversi un po' in sincronia. Ovviamente ci sarà sempre poi dei periodi in cui una strappa no? e una sta ferma, perché è normale l'euro non è la sterlina. Però ecco, in linea generale, se vogliamo, in ottica operativa, senza fare troppi tecnicismi, sappiamo che sono eh, due valute che contro dollaro americano si muovono abbastanza in maniera simile, diciamo così. Ok? Detto questo, la mia domanda oggi di, eh, che vi faccio qual è? L'euro-dollaro e la sterlina-dollaro formano un cross? Che è quale cross? E ve lo chiedo qui in chat, visto che siete comunque un po' e quindi credo che qualcuno... Euro-sterlina, bravissimo Alessandro. Quindi l'euro-dollaro Eccolo qui, i movimenti, il prezzo di euro-dollaro, i movimenti e il prezzo di sterlina-dollaro vanno a formare, attraverso una divisione, i movimenti, scusate, non di euro-yen, euro-dollaro e sterlina-dollaro, di euro-sterlina. Quindi il prezzo dell'euro-dollaro e della sterlina-dollaro creano un divisore che si chiama euro-sterlina, quindi il prezzo è proprio prodotto da questo. Benissimo, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che euro-sterlina ha una correlazione matematica con euro-dollaro o sterlina-dollaro. Questo significa che per noi che facciamo trading possiamo capire un momento rispetto a un altro. Per esempio, adesso noi ci troviamo di fronte a un euro-dollaro, scusate, a un euro-sterlina che eh, 5 giorni fa ha fatto questa falsa rottura, questa pin bar. Eh? questa qui verde, sul livello di supporto, ok? Questa cosa è successo? Ha portato a una rottura al rialzo e poi aumento di volatilità, quindi che cos'è avvenuto qui? È avvenuto un eh, miglioramento dei prezzi eh, dell'euro sterlina, quindi un aumento dell'euro nei confronti delle sterline, Che c'era stato diciamo, eh, c'era stato preannunciato da una price action, particolare proprio qui su quel minimo quindi 0.85.40 ok Alessandro muovo, muovo lentamente il mouse perché sennò mi si sente tratti va bene va bene ok grazie ok quindi questo quindi se succede una cosa del genere che ci fa una price action euro sterlina che è un, un cross su un livello importante, ci fa una price action di un certo tipo, per un allungo, che cosa significherà? Che se io vado a prendere, quindi non serve per forza tradare questa, ok? ma questa può darci degli spunti. Perché? Perché è formato dal prezzo dei due. Se io vado su euro-dollaro, allora aspettate un attimo, prendo euro-sterlina, questa giornata è stata fatta il 14 di luglio 2021. 14 di luglio, quindi qualche giorno fa 14. Benissimo, prendiamo la sterlina dollaro e andiamo a vedere il 14 di luglio che cosa ha fatto la sterlina dollaro. Guardate qua. 14 luglio ha fatto questa candela verde di rialzo che teneva i supporti, quindi euro sterlina il 14 luglio ha fatto una pin bar su con falso minimo, ok? E questa è andata su tenendo i supporti, quindi qui tutto ok, benissimo, e abbiamo l'euro dollaro, eccolo qui. Scusate, faccio così. Che il 14 di luglio ha creato un falso minimo anche lui, proprio dove da un po' di giorni sta continuando a cercare di spingere, riuscendo anche a fare dei nuovi minimi, ma sempre tendenzialmente recuperandoli. Ok, quindi non è mai riuscito a ah, realmente. Quindi abbiamo avuto. La tenuta della sterlina là con una candela bullish e l'euro con la tenuta qui. E l'euro sterlina che ci fa una price action di questo tipo, hm. avete capito? Nel momento in cui eh, c'è il breakout qui quindi convalida la situazione, questo, che cosa succede? Mi si sente a scatti, ragazzi? Eh, go to webinar che eh, a volte in certi momenti è un po' pesante e non capisco il motivo, però a volte al pomeriggio mi fa così. Non so perché, ma purtroppo eh, cerchiamo di fare comunque. Vediamo un po' se riusciamo a ho chiuso tutto quello che potevo chiudere qui sul computer. ok, perfetto, perfetto, ah qualcuno sente benissimo, qualcuno, ah. vabbè comunque dai, io cerco di andare piano e non muovere troppo velocemente il mouse così non, non è troppo pesante poi, benissimo, allora che cosa è successo, è successo che quindi quel giorno là abbiamo avuto la sterlina che teneva, L'euro-dollaro, la sterlina-dollaro che teneva, l'euro-dollaro che teneva, hanno fatto tutti e due, entrambi, cioè entrambi, eh, sia la sterlina che l'euro, hanno fatto un movimento rialzista. L'euro-sterlina ha fatto questa pin. Il giorno successivo c'è stata una spinta al rialzo. Eccola qua, boom. Quindi cosa significa? Significa che euro sta prendendo forza rispetto alla sterlina. Vado a prendermi euro-dollaro, ecco una cosa che vi consiglio, queste cose a me non è che me le ha spiegate qualcuno, io me le vado a vedere, avete capito? Io durante il giorno occupo una parte del mio tempo a cercare di capire sempre di più queste dinamiche, avete capito? Queste e altre, quindi cercate anche voi invece di andare a cercare le strategie magiche che non esistono, cercate di capire come si muovono i mercati. Okay. Bene, allora guardate un po', il giorno successivo... Quindi il 15, il, abbiamo detto il 15 luglio, l'euro-dollaro fa questa barra qui, in mezzo a una falsa rottura e fa una cosa di questo tipo. Quindi come price action diciamo chi è che la vende qui? Chi è che è il, lo spregiudicato che va a vendere l'euro qua? Cioè difficilmente vai a vendere euro qui, no? Magari lo vendi qua, su questa PIN, ma non lo vendi qui. Ci siamo? Perché non, non ci sono i presupposti di price action per farlo. Vado sulla sterlina e la sterlina seppur tiene al momento i supporti, guardate un po' che cosa avviene. Guardate un po' che cosa avviene, cioè ci crea. Tra l'altro, questa probabilmente anche un FTV una delle mie strategie. A 1,39 ci fa un movimento al rialzo. Chi conosce la price action qui eh, c'è il Daniele che mi chiede dove consiglia di andare a reperire queste informazioni ecco ti consiglio di guardare i nostri video sul canale YouTube e di se vuoi di andare a vedere un po' il nostro sito iarforex.com di iscriverti per esempio alla Mentorship Platinum almeno al mensile e vedrai che un po' alla volta queste cose un pochino ti entrano in testa siamo diciamo uh, stati i primi a parlare di price action in Italia nel 2010 e ancora oggi io faccio questo quindi c'è un approfondimento totale nell'argomento dinamiche dei prezzi anche in relazione tra strumento e strumento ovviamente no? quindi se vuoi approfondire puoi venire nel nostro sito guardare il nostro canale youtube e trovi moltissime cose detto questo quindi in questo caso specifico qui Abbiamo avuto un movimento verso 1,39, qui. Quando l'euro ha fatto quel segnale short, questo ha fatto un segnale short che se lo guardate crea un movimento verso l'alto sfalsato per poi venire giù, alla rottura di questo minimo era più interessante vendere sterline col dollaro che vendere l'euro-dollaro o comprare euro sterlina perché avevamo avuto questa price action interessante qui, no? avete capito? quindi io nel momento in cui devo andare sul pratico con le correlazioni in questo caso le correlazioni matematiche poi magari guardiamo anche magari, eh, qualche situazione tra oro e euro dollaro per esempio che è molto interessante però per questa è bellissima perché poi è, è freschissima è di qualche giorno fa questa situazione che tra l'altro me ne ero anche accorto di questo, non ho tradato in realtà nella strina dollaro short né long in questo caso specifico, ma me ne ero accorto di questo e quindi ho visto come euro-dollaro poteva essere uno degli asset che invece avrebbe tenuto e che ovviamente eh, adesso ancora di più mi dà l'idea che può tenere ma detto questo, al di là di tutto vedete come eh, andando a ragionare su quelle che sono le dinamiche di prezzo tra il cross e i due cambi nativi diciamo col dollaro americano si possono creare delle situazioni che ci danno delle conferme anche molto esplicite no riguardo a quello che vogliono fare i prezzi perché poi alla fine il forex cos'è è quotato a coppie quindi essendo quotato a coppie noi dobbiamo sempre cercare di andare a prendere la valuta ma quella più forte in quel momento contro quella più debole e questo è. Quindi, ovviamente, poi sempre con una fascia temporale, perché eh, se vogliamo lavorare di, di qualche giorno o di qualche settimana, poi dipende, però eh, dobbiamo comunque guardare queste cose, perché queste cose ci danno comunque degli spunti sicuramente interessanti. Avete capito? Sicuramente molto interessanti. Bene, questo è il primo esempio che volevo farvi, eh, con il eh, come si chiama con l'euro dollaro e la sterlina dollaro, ok, vediamo se ci sono domande. Mm -hmm. USD yes, Daniele. Beh, Michele chiede: potresti fare un esempio di come si calcola il cambio matematico? Sì, in questo caso, Michele, in questo caso specifico, noi dobbiamo andare a prendere il cambio euro-dollaro che fa cos 17,70. Cos'è? Prendiamo qui. A vedere qua. Allora, in questo caso, 1,17,74 diviso, euro sterlina un divisore, 136.18, 0.86.45, eccolo qua, euro sterlina, 0.86.45, ok? Va bene? Ovviamente, per esempio, se invece si tratta di cambio euro yen, queste cose le ho dette anche nel webinar precedente, trovi su YouTube, vattene a vedere. Ho fatto vedere che dicevo all'inizio comunque euro dollaro per esempio dollaro yen forma euro yen quindi in questo caso moltiplicatore quindi 1 1772 moltiplicato per 109 no 109 no, aspettate un secondo allora 1,1772 moltiplicato per 109, 109. Eh, 896 uguale 129,36 eccolo qua 38 perché si vede che è andato su un po' l'euro avete capito? quindi è proprio matematico okay? tutti i cross sono mm, divisori moltiplicatori di due cambi eh, nativi mm? ok? assolutamente molto molto interessante questo ok allora detto questo io andrei a prendere poi eh, invece eh, beh una differenza c'è nel senso che il mercato eh, solitamente i divisori sono non è adesso una regola però sono un po' meno volatili euro sterlina è un po' meno volatile dell'euro yen parecchio meno volatile dell'euro yen, sterlina yen, euro yen, sono molto volatili, sono due moltiplicatori, euro sterlina e meno volatile. Io poi non è che faccio tutti i cambi di questo mondo, cioè non è che faccio il dollaro con Singapore, il dollaro zar o il, capito, uh, certe cose che neanche, non ho mai proprio neanche aperto un grafico, uh, faccio le principali. Ok, Quindi diciamo che i cross principali possono essere definiti euro sterlina, euro yen e uh, sterlina yen, ci possiamo mettere magari gli altri principali che possono essere per esempio l'euro australia, l'euro sul Canada, eh, l'Australia yen, eh, la, questi qua, Canada yen, quelli più diciamo che prendono eh, le 5-6 coppie di valute col dollaro attivo principali che si incrociano tra di loro, quindi cerchiamo di mantenerci bene o male su queste. Okay? ok, questi cambi matematici in che modo possono essere sfruttati al meglio con il forex Daniele. Dice ecco con l'esempio per esempio che vi ho appena fatto, Daniele. Ok, quindi ho appena fatto un esempio di euro sterlina. Ovviamente bisogna avere delle nozioni anche di price action, cioè capire come cosa sta facendo un prezzo. E a quel punto allora lavorarci come vi ho fatto vedere prima. Mm? Eh, prendiamo l'euro yen, cambiamo un po'. Oh, guardate qua. Allora, euro yen. Andiamo a vedere che cosa è successo. Guardate qua. Questo è il daily di euro yen. Eh, quindi, un euro yen che da novembre 2020 aveva avuto una salita molto interessante, che su ogni punto di supporto si poteva magari anche cercare di comprare. Ok. Poi con la rottura qui c'è stata una classica, guardate, Forex tecnicamente perfetto con il ritest dell'area tattica dinamica e poi il rimbalzo giù. Che cosa è successo? È successo che sul settimanale siamo su una zona importante chiave perché l'abbiamo trattato tante volte, questa è una zona di domanda, area 129 e proprio qui in questo momento l'euro yen si è fermato e, che cosa sta formando se a fine giornata io ovviamente lavoro mm, su il um, end of day quindi lavoro su il daily lavoro uh, assolutamente non intraday quindi cerco sempre di andare a lavorare su delle price action che si vengono a formare in fine giornata eh? e uh, in questo caso se a fine giornata, dovesse venire a verificarsi una situazione di questo genere, andrei a guardarmi, per esempio, come sono impostati euro/dollaro e dollaro/yen, perché io lo so già a memoria in realtà come sono impostati euro/dollaro e dollaro/yen, perché perché euro/dollaro e dollaro/yen sono due coppie di valute che io guardo e analizzo ogni giorno, faccio il mio piano settimanale ogni settimana, cioè ho un'abitudine, quindi c'è un'abitudine nel fare ogni giorno la stessa roba sugli stessi cambi. Non è che vado a cercare l'opportunità su qualsiasi cosa. Ok? Quindi, quando io vedo un euro yen così e so che dollaro yen era arrivato su un bel supporto che era l'area 109,30 e che l'euro dollaro fa fatica a sfondare bene quell'1,17,50, vuol dire che abbiamo un dollaro yen che potrebbe ripartire è un euro-dollaro che potrebbe ripartire. Quindi, se io mi trovo di fronte a una pin bar qui a 129 con falsa rottura e ho, adesso andiamo a vedere, un dollaro-yen e un euro-dollaro che sono su delle aree di supporto che possono fare ripartenza, è ovvio che una pin bar su euro-yen, su bel supporto settimanale, ovviamente daily, la vado a tradare a occhi chiusi. Avete capito? Quindi rispondere anche nuovamente alla domanda di Daniele che diceva questi cambi matematici in che modo possono essere sfruttati. Eccolo qua, ancora, oltre a quello che ti ho fatto vedere di euro sterlina, eccolo qua euro yen. Allora, cosa vi dicevo? Euro yen. Euro yen da chi è formato da dollaro yen e euro dollaro. Euro dollaro come è messo? Oh, euro dollaro è lento, non c'è fa fatica, scende ma fa fatica ad andare oltre certi livelli, e comunque qui c'è 17,50, qui abbiamo 1,17, qui abbiamo 1,16, non è che abbia proprio tanto spazio di movimento, cioè ci sono dei supporti importanti, già questo è importante, quindi siamo in una zona dove fa fatica. Il dollaro Yen che cosa fa? Il dollaro Yen è praticamente in un'area 109,30, 109,50, una zona, questa qui, io intendevo questa, eccola qua, che è una zona assolutamente di ex domanda. Eccolo qui, 109 e 20, 109 30. Oggi recupera dopo il movimento short, pam pam, siamo su un settimanale di questo tipo. Quindi potete ben capire che ho in questo caso un dollaro yen che è potrebbe ripartire, quindi debolezza di yen, forza di dollaro. E un euro-dollaro che magari può anche ancora scendere, ma non, vediamo che non è che abbia proprio tanto sprint nella discesa. Okay? Tende a tenere, potrebbe anche ripartire da qui. Che cosa significa? Che un euro-yen in questo modo, con una price action di questo tipo, diciamo che potrebbe essere un buon, un buon input per andare lunghi. Antonio dice anche sterlina yen è quasi uguale perché perché abbiamo detto che euro dollaro e sterlina dollaro si assomigliano. Anche se sterlina dollaro nell'ultimo periodo è stata più debole, infatti euro sterlina ha avuto il rialzo. E quindi andiamo a vedere sterlina yen che è il cross formato da euro dollaro. No, scusate, da sterlina dollaro e dollaro yen. Eccolo qui. Andiamo a vedere sul settimanale. Qui, andiamo a prendere questa zona qui, questa qui sì. e si è fermato proprio sul supporto in chiusura weekly vedete? vediamo un po' il daily eccolo qui su quest'area qua quindi sicuramente anche questo è simile al eh, come diceva Antonio euro yen la cosa che comunque euro-dollaro nell'ultimo periodo è stato un po' più forte di sterlina-dollaro, anche se entrambi adesso sono su dei supporti, perché la sterlina-dollaro è tornata a 36,80, l'euro-dollaro è lì a 17,5-18, e quindi siamo tutti e due su dei supporti. Ok? Avete capito com'è? Cioè è un qualcosa di molto interessante, ripeto, che ce l'abbiamo così molto esplicitamente ogni giorno sui grafici, però spesso i trader, soprattutto chi all'inizio, tende a magari cercare la strategia e questo e quello. Invece impariamo a leggere i grafici, impariamo a capire la price action, impariamo a vedere queste relazioni che ci sono tra i mercati e che ci possono dare tantissimi input per farci trading. Mm? Ok? Perfetto. Marco per quanto riguarda invece t T-not, gold, rendimenti eccetera no, oggi non era l'argomento delle correlazioni intermarket ma inframarket, cioè quelle tra valute eh, volevo però farvi vedere anche quella tra oro e... ma io l'oro anche se non è una coppia di valute la definisco quasi una coppia di valute XAUSD no? la, la, la, la utilizzo molto in, questo, in questi termini e, e quindi volevo farvi vedere più questo però magari sarà, potrà essere una buona idea andare a fare con voi un webinar eh, magari dedicato anche a aspetti più intermarket relativi al mercato potrebbe essere interessante va bene ok quindi in questo caso eh, Mar, lo dico a Marco che mi ha chiesto no, eh, a che cosa è dovuto eccetera però cerchiamo di capire che possiamo anche capire che cosa è dovuto a volte sì, mh, cerchiamo di capirlo ma in realtà il mercato non riusciremo mai a capire esattamente che cosa lo ha mosso questo io l'ho imparato nel tempo e quindi l'importante è riuscire a capire nelle dinamiche come si può sfruttarle eh, per creare un utile a noi, questa è la cosa più importante, no? perché altrimenti poi ci troviamo nella situazione in cui se una situazione di correlazione che succede non tanto nelle correlazioni matematiche, ma nelle correlazioni soprattutto intermarket, come può essere per esempio oro euro dollaro, che oggi vorrei farvi vedere qualche esempio, eh, non sono sempre uguali allora quando poi non funzionano eh, no, se non siamo ben consapevoli di quello che stiamo facendo tendiamo a dire ah ma no questa è l'ennesima cosa che non funziona hm? invece funziona bisogna saperla ragionare bisogna sapere che non tutto funziona sempre ma anche la strategia più bella di trading non funzionerà sempre ok? va bene? va bene allora, volevo farvi vedere un'altra cosa. Euro-dollaro, sempre con sterlina-dollaro di cui parlavamo prima, eh, si può anche vedere in ottica di quella che... Io ho fatto anche alcuni trade su queste cose. Eh, uno, tra l'altro, proprio eh, che ho mostrato nel Platino negli ultimi mesi, intorno a febbraio, dove ho fatto un trade sulla sterlina-dollaro, eh, dove eh, aspettavo proprio... Mm, l'inizio di un movimento long ulteriore di euro-dollaro per andare poi sulla sterlina perché era più forte per esempio vedete come si va a lavorare anche su queste cose però detto questo il 8 9 12 aprile del 2021 l'8 9 12 aprile del 2021 eh, vorrei farvi vedere che cosa è successo su euro-dollaro e sterlina-dollaro allora guarda, guardiamo un po' quella che era la price action eh, Sull'euro-dollaro 8, 9 e 12 aprile c'è cioè questa situazione. Qui cos'era avvenuto? Sull'euro-dollaro era avvenuto, sull era avvenuto eh, un movimento di rialzo con una congestione a inside. Mm? Quindi era avvenuta questa situazione qua. Andiamo un po'. Allora. Ok? 8, 9 questi giorni qua. In un mercato forte che era ripartito, aveva congestionato, quindi. Che spesso la sua rottura può portare a nuovi movimenti la sterlina dollaro l'8 il 9 12 aprile di quel periodo eccoci qua aveva creato un classico doppio minimo tecnico oltre che uno dei miei ecco qua questo qui guardate qua 8 9 11 12 aprile eccolo qua questo quindi avevamo avuto eh, la sterlina che ha fatto un minimo e poi ha fatto un nuovo minimo con una price action anche qui molto interessante quindi che cosa voglio dirvi? voglio dirvi che quando i due cambi, spesso i due nativi per esempio euro dollaro e sterlina dollaro e vi potrei dire anche per esempio australia dollaro e neozelanda dollaro che sono altre due coppie che viaggiano un po' eh, similari diciamo nei loro movimenti eh, fanno delle price action interessanti possono darci ancora più conferma che o quella lì tipo in questo caso sterlina che ha fatto il doppio minimo possa salire o che la correlata in questo caso euro-dollaro possa continuare su la sua salita perché in questo caso entrambe ci formano la tenuta cioè il 12 aprile sulla sterlina si è fatto questa barra outside con falso minimo, doppio minimo che alla sua rottura poteva portare i prezzi su, in ottica di price action. L'euro-dollaro, in quel momento, guardate qua, eh, 8, 9, il 12, ha fatto un ulteriore insight. Il giorno dopo, tutte e due hanno rotto al rialzo dei price action setup. Avete capito? Quindi entrambe erano, io a volte dico, sono ben assonanti insieme, cioè sono, sì, sono ben intonate, quando sono un po' stonate, queste cose... Mm, Nell'ultimo periodo, per esempio, questo è successo anche sugli indici, no? Che c'erano alcuni che sparavano su, alcuni che non andavano tanto bene. Io in trading room nel platino dicevo da dieci giorni che dico attenzione, perché con gli indici messi così non è giusto andare dentro con gli indici, con lo yen che si stava un po' rafforzando, attenzione. Quindi vedete come avere una visione globale e conoscere per essere efficaci nel trading eh, a livello appunto le correlazioni sono importantissime perché ci permettono di migliorare proprio la nostra operatività e fare dei trade eh, che possono essere più sani, più interessanti, più profittevoli. Alessandro dice, prevedere anche l'oro con le altre valute oltre al dollaro? Eh sì, anche questo potrebbe essere un argomento però... Abbiamo un'oretta, Alessandro hai ragione, eh, ma magari di questi, me ne prendo di appunti di queste cose e magari le vediamo. E Marco dice, grazie infatti, la correlazione va capita, come dici te, a volte non si verificano sempre in tutti i periodi storici. Eh no, cioè, le correlazioni intermarket no, ovviamente. Le correlazioni invece matematiche nel forex sono matematiche, quindi sì, quelle sì, non possono esserci dei... Non c'è un momento in cui l'euro sterlina non viaggia matematicamente con euro, dollaro, sterlina, d'oro. -dollar, non, non può succedere o Gli altri cross, diciamo, ok, mentre nelle correlazioni intermarket, sì. E vediamone una, che è quella che io guardo di una di quelle che guardo molto, che è l'oro, eccolo qui con che cosa? L'oro con l'euro dollaro, ok? L'oro con l'euro dollaro. Io eh, lo guardo molto. Lo guardo molto perché, eh, ovviamente, ecco qui: è ovviamente da fare mh, sempre da, da, da guardare il momento ma può darci veramente degli input addirittura anche quando si scorrelano, anche lì ci possono dare degli input perché ci mostrano magari che quel mercato è più debole o più forte ancora di più eh? allora vi faccio vedere qualche esempio va bene ragazzi spero vi piaccia questa puntata riguardate guarda, perché sono situazioni ovviamente anche non facilissime da spiegare come poi si utilizzano nel trading però molto importanti allora Uh, 5 e 6 gennaio 2021, 5 e 6 gennaio 2021, andiamo qui in cima, questa zona qui. Quindi noi arrivavamo da un euro dollaro in pompa magna, boom boom boom boom, su e il mercato dell'euro dollaro ha iniziato a uh, creare quelli che io chiamo massimi arrotondati. Ok? Vedete tutta questa situazione qui, che in realtà, se voi guardate bene... Assomiglia un po' al contrario a questa situazione qui, no? Con dei minimi arrotondati. Guardate qua. Eh? Va bene? Ora, comunque non voglio adesso fare. Benissimo. Si forma una price action che può portare giù i prezzi. Addirittura il giorno dopo scende, insomma, ci crea debolezza. 5, 6, questa zona qui, insomma, gennaio, ok? 4, 5, 6 gennaio. Oro. Lo porto qui così ce l'ho più vicino. Perfetto. Oro. qui eccolo là. allora guardate cosa è successo all'oro proprio il 4 5 6 gennaio eh? avete visto 4 5 6 gennaio l'euro dollaro fa dei massimi non li tiene butta giù dopo tutti quei massimi arrotondati L'oro arriva in cima su un'area di vendita e fa un doppio massimo lower low, segnale che ho inventato io ragazzi nel 2010 con il mio primo ebook, e che butta giù il prezzo. Quindi, questa è una conferma. Se non volete tradare l'oro, ma è una, con una conferma. Io la uso così, poi magari qualcuno la usa in maniera diversa e non la uso proprio, ma io la uso così e devo dire che mi trovo molto bene: che l'euro dollaro ha ancora più confermato che molto probabilmente scenderà quindi se io ho un input come quello che potevo avere qui questo è il giorno 6 gennaio vado sull'euro e vado a prendere sempre scusate il 6 gennaio questo è il 7 6 7 guardate va una bomba Che quindi vuol dire che l'oro il 7 era in inside dopo questa grande barra l'euro era molto probabile che sul Breakout dei minimi potesse creare un movimento short di qualche giorno. Ovviamente, io, visto che Andrea mi chiede time frame daily oppure H1 sulle tue analisi, assolutamente H1 non esiste. It's not enough. No? It's not enough H1 is not enough. Non è abbastanza daily weekly per me, ok? Per me è daily e weekly il mercato. Quindi vado a appunto vedere questa cosa. Confermo e posso fare un trade di qualche giorno che è la fascia temporale che utilizzo, quindi un breve termine, per fare un trade short ancora più confermato dalla debolezza arrivata in cima a quel livello o di oro per andare a vendere. Posso anche farle tutte e due, è ovvio che se le faccio tutte e due vado a aumentare il rischio, però ci può stare. cioè, Noi trader la eh, cosa che facciamo è quello di rischiare ogni volta, quindi di base uno può anche farlo, però è per farvi capire come leggere. Io lo guardo molto l'oro con l'euro. Altro grande bel, mm, bel momento è stato questo, il eh, 24, 25, 26 di febbraio, qui con questa PIN con falso massimo, che poi butta giù, quindi euro-dollaro che crea no? un, eh, eccolo qui, va su questi massimi, Crea una pin bar che poi viene rotta al ribasso e butta giù in volatilità. Che giorno è? Abbiamo detto 24, 25 26 febbraio. Andiamo a vedere l'oro. 24, 25, 26 febbraio. Qui? No, qui. Questo qui, sì. Guardate che cosa succede. L'oro iniziava un movimento short con massimi decrescenti, minimi decrescenti. pam pam. Qui crea un FTV in decision bar. Che alla rottura porta i prezzi giù e quindi il mercato era un mercato in trend discendente che aveva una price action il 23 addirittura un giorno prima qualche giorno prima 23 24 25 no cioè tutto questo è proprio un grafico che ci mostra una ulteriore no un ulteriore movimento short e quindi qui per noi la correlazione serve di conferma per un euro-dollaro short, ovviamente adesso vi sto facendo vedere questo, il tema oggi, il topic oggi è la correlazione, quindi per il fatto che il mercato possa scendere di più, quindi euro-dollaro, una situazione del genere, che il 25 butta giù pesantemente in volatilità, il 25, guarda qua, l'euro-dollaro fa la pin bar, quindi il giorno dopo, se sono long, esco da una posizione, se non ho nulla, posso entrare short. ok. Um, vediamo un altro. Io qua mi sono scritto uh, 30-31 marzo, per esempio. 30-31 marzo, quindi mi sono scritto qui. Quindi leuro dollaro è arrivato su dei minimi ed è ripartito. Quindi... Eh, questo magari anche si può prendere un po' di più insomma, questa parte qui, quindi 30, 31 eh, 1 aprile eh, 4 aprile, 5 aprile insomma, questa price action qui di minimo che recupera ok? quindi mercato dell'euro scende, scende, scende e recupera io qui avevo delle posizioni short mi ricordo, chiuse perfettamente in questo caso euro, dollaro, oro quindi abbiamo detto fine di marzo, primi di aprile Guardate qua, dove era l'oro, doppio minimo tecnico, pam pam, e ripartenza. Quindi eravamo arrivati, un po' come la sterlina che vi ho fatto vedere prima con l'euro, su un doppio minimo che recupera, l'euro è arrivato su minimo e lo recupera, questo era, guardate qua, 29, 30, 31, 1, ok? Bellissimo, bellissimo, quindi che vi dico, eh, qua c'è tutta la price action che vi serve per fare delle posizioni long sull'euro magari, o poi vado magari sull'euro di più, ma faccio anche sull'oro, per farci poi un'operazione. Vedete come il mercato ci mostra delle cose anche solamente andando a vedere delle correlazioni. Poi voglio far vedere un momento in cui è scorrelato, no? Cioè in realtà ne ho ancora, qua ho visto 13-14 aprile, 3-4-5 maggio, 9-10-11 giugno, ne ho. Però voglio farvi vedere anche il momento in cui mi ricordo a novembre, eh, siccome lo guardo, lo, guardo, lo guardo sempre questa cosa, a novembre sarà la scorrelazione. Dov'è chiaro? A eh, novembre, non mi ricordo più. Qui è stato forse novembre 2020. Qui? No, no, qui. Questo, giù, qua, sì, dai. Questo qui. Guardate qui. Qui c'è stato il movimento short dell'oro pesantissimo che già stava venendo giù. L'euro cosa aveva fatto? Ve lo ricordate tra novembre e dicembre cosa era successo? L'euro è salito, io l'ho anche comprato. E qui, nell'ottica che è scorrelato, ci dice qualcosa, cioè, nel momento in cui, guardate, c'è tutta questa storia qui, oro che scende di, proprio senza nessun problema, una slavina al ribasso. e l'euro quel giorno lì, Eccolo qui, 9 novembre, tra l'altro data delle elezioni, se non ricordo male. Eccolo qui, 9 novembre, bam, 4 novembre. Quindi 4 novembre, pin bar, 9 novembre, eccolo qua, che viene giù. Questo qui, se lui tiene con l'oro che si era scorrelato e stava scendendo, cosa significa? Che l'euro è molto più forte, cioè l'euro è molto più forte, non è una coppia di valute l'oro, ma che l'euro, dollaro, in questo caso, eh, ha una forza importante, perché solitamente c'è una correlazione spesso eh, positiva tra euro-dollaro e oro, in questo caso si era scorrelato, quindi se uno dei due tiene o fa vedere di essere più forte, è ovvio che ancora di più quella situazione è interessante. Vi faccio vedere l'ultimo periodo, per esempio, anche, no? L'ultimo periodo. Guardiamo qui, l'ultimo periodo del, dell'euro da praticamente... Eh, dal 20 di giugno ad oggi l'euro sta salendo, cioè sta scendendo, no? quindi è salito, poi è sceso. Guardate dal 20 di giugno l'oro che cosa ha fatto 18 giugno è salito, poi ha fatto un nuovo minimo ed ha recuperato. Pam pam. Quindi c'è una sorta di scorrelazione qui, no? Quindi adesso qui mi aspetterei, qui è più forte l'oro, ovviamente più forte l'oro. Però in questo caso, ancora di più il fatto che l'oro stia facendo delle price action long e l'euro sia su un buon supporto, mi dà ancora di più conferma che probabilmente l'euro-dollaro potrebbe leggermente fermarsi nel breve, magari fare uno strappo verso l'alto, non troppo, uno strappino verso l'alto e magari l'oro dare, che, più, che ha una forza relativa maggiore dare uno strappo di più verso l'alto per poi magari ricondursi ad un movimento long insieme o short più di più a di respiro, avete capito? quindi io guardo costantemente queste dinamiche tra oro e euro-dollaro perché le reputo veramente interessantissime e profittevoli cioè eh, ci danno tante informazioni questa cosa. Cioè, ovviamente bisogna avere poi delle nozioni di price action e soprattutto esperienza perché nel trading ragazzi l'esperienza non si compra eh, noi cerchiamo di mettere eh, ogni giorno con le trading room che facciamo sul servizio platinum, sul mentorship platinum a disposizione della nostra esperienza però ogni, ogni giorno anche noi facciamo sempre più esperienza, quindi siamo sempre pronti a rimetterci in gioco e guardare è molto importante però capire queste cose perché queste cose vi dicono tanto, quindi la correlazione sia intermarket e in questo caso ho preso solo oro con euro dollar e inframarket, quindi tra cross e coppie di valute, è sicuramente interessante sicuramente comunque ci saranno altri momenti in cui Faremo queste um, webinar di questo tipo perché intanto non li, li, fai, non li fanno in molti eh, e invece sono fondamentali se uno vuole fare il forex, cioè il forex non, è la, non sono le azioni, avete capito ragazzi, è un mercato diverso e ha delle peculiarità differenti e dobbiamo conoscerlo bene se vogliamo farlo, mm? va bene? Poi vabbè, qua mi chiedete dei time frame, delle entry, però oggi il topic, ragazzi, sono le correlazioni, ok? Quindi questo è il topic di oggi. Eh, per venire a rispondere un attimo sui time frame, eh, mi dicevate prima H1 e qua, mm, ripeto, io utilizzo daily e weekly, ok? Principalmente questi, perché per me sotto di là è molto rumore, ok? Siccome alla fine l'obiettivo è quello di fare profitto, non è quello di tradare tanto, ma di fare profitto, io ho bisogno della qualità. Ecco perché vado, e perché H1 is not enough, come dicevo prima. Allora, Andrea dice, la correlazione si può avere su Eurodollaro anche guardando l'indice americano, se concorde, grazie. Ma, allora, guarda, dipende un po' dai periodi, dipende un po' dai periodi, eh, per esempio, ecco, una situazione mh, che mi viene da dire è che un Eurodollaro che ieri bene o male ha tenuto, Uh, ancora i supporti con indici che sono scesi molto mi e il dollaro sulle altre mh, si, si è cresciuto. Ecco, in una situazione del genere mi sarei aspettato una situazione, come dire, eh, di dollaro forte ecco, anche, sul, uh, anche sull'euro. Invece no, quindi non è una correlazione così matematica. Diciamo che ci sono momenti di risk on e risk off. Eh, dove magari c'è più voglia di acquistare ci cioè sono più acquisti di dollari eh, ieri per esempio è venuto, sono venute giù le borse dollaro yen e però l'euro dollaro per male si è fermato quindi è stato più che altro un qualcosa circoscritto alle azioni no, non è stata una cosa globale eh, dove c'è stato proprio il risk off totale sui mercati seppure ci sono stati dei grandi movimenti ok per le correlazioni mi chiede Marco trovi utile il dollar basket? No, non lo guardo più di tanto, cioè, è importante comunque l'indice del dollaro, però è molto simile all'euro-dollaro, essendo pesato l'euro su questo paniere del 57,46%, non mi ricordo, quasi il 60%, poi c'è lo yen e la sterlina e eh, praticamente andiamo quasi a un 80% con questi tre. Io tendo a guardare direttamente le valute, eh? tendo a guardare direttamente le valute. Claudio dice che um, chi utilizza, forse il G, forse il G sì, eh, beh sì sì è giusto, non è, non è sbagliato, il dollar index è sicuramente uno strumento interessante, è un paniere eh, che ci mostra la forza del dollaro su eh, euro, sterlina, yen, canada, corona svedese e eh, franco svizzero se non sbaglio, Quindi, mm, però è pesato principalmente sulle prime tre, euro in primis, sterlina yen anzi euro, yen e sterline. ok? quindi mh, va bene, sicuramente è anche uno strumento tradatto eh, a livello istituzionale, quindi è liquido molto liquido, però se tu guarda ti faccio vedere, se tu prendi così prendi un mensile, così senza questo qui è il mensile dell'euro-dollaro ok? andiamo a prendere il mensile della dollar index ok allora guardalo qua, al contrario ovviamente questo è il mensile del dollar index questo è il mensile dell'euro dollaro al contrario vorrei farti vedere vediamo se riesco a fare così fate pazienza provo a fare una cosa così si capisce meglio eh, circa così va bene? allora guardate un po' prendiamo l'ultima parte l'ultimo anno da qui l'ultimo anno e mezzo guardiamo qua questo è l'euro dollaro in decision bar in decision bar inside inside inside inside inside inside rottura rottura poi barra verde piccolina piccolina insomma che rompe barra rossa che rompe piccolina poi verde cioè rossa qua e questo questa che fa inside è così guarda qua è uguale eh? questa rossa questo è il contrario ovviamente perché euro dollaro dollar index bisognerebbe fare dollaro euro sarebbe identico ok poi questo viene giù questo viene su poi fa questo falso minimo e qua fa questo falso massimo questo fa questa qui verde, questa fa rossa. È identico, non so se te ne hai mai accorto. Quindi, io sinceramente, essendo, ripeto, un paniere, non è come, non so, lo standard è 500, dove tu hai 500 aziende pesate. Hai principalmente, tra coppie di valute, ne hai 6, ma sono principalmente 3, e di cui una quota praticamente al 60% dentro, no? È pesata al 60%. Quindi... È sicuramente interessante guardare il dollar index per carità, eh, non sto dicendo. però io, sinceramente, guardando l'euro-dollaro trovo che praticamente abbiamo la stessa situazione, no? Quindi te l'ho mostrato su un grafico mensile, addirittura. Quindi, puoi ben capire che eh, non stiamo parlando di un grafico. Quindi guarda anche il settimanale, se vuoi, tanto per farti capire, da, da qui, tanto per non prendere troppe eh, settimane, allora qua, questa è questa. Questo movimento è questo e via dicendo, quindi è proprio molto simile al contrario dell'euro-dollaro. Ok? Ci siamo? Va bene. <ride> non li avevi mai visti Marco insieme così, sì, sì, sono, quindi per quello io vado a... Ti l'ho già mostrato anche le 3 run che faccio sul platino già dette altre volte queste cose ma ci sta insomma ridirle ogni tanto non fa male eh, il VIX serve a qualcosa il VIX è, si misura la volatilità implicita delle opzioni quotate sullo standard PUR500 eh, insomma serve a qualcosa io non lo uso eh, che poi possa mostrarti no. Eh, su certe situazioni quando aumenta sopra certi livelli diciamo eh, significa che la volatilità aumenta ricordiamo per esempio le torri gemelle No, dove ma soprattutto l'Eman con l'Eman eh, ricordo il VIX andò mi sembra oltre a 90 quindi, eh, e quindi gli indici crollarono però io sinceramente facendo principalmente Forex non è che non lo guardo hai poi magari qualcuno che fa altri strumenti magari Guardarlo, va bene. Va bene. Allora, ragazzi, io a questo punto eh, penso che abbiamo detto tutto. Spero che questo webinar eh, vi sia piaciuto. Sia stato per voi fonte anche di nuove conoscenze. Magari anche di mettervi a studiare alcune cose che magari. Eh, vedete che siete magari un po' indietro su alcune cose magari cercare di recuperare certe cose che sono sicuramente importanti nell'ottica del trading eh, io vi ricordo che siamo sempre disponibili alla mail info iRforex.com, direttamente sul sito eh, earforex dove trovate un sacco di materiale trovate anche la guida eh, sulla price action gratuita quindi scaricate interessante e basta, a questo poi il canale YouTube, ovviamente. Iscrivetevi eh? Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi, vi, vi, vi saluto. Sì, è possibile rivederlo. Rinaldo, nelle prossime settimane lo inseriremo nel mio canale YouTube, Your Ok? Quindi iscriviti, così poi hai tutti i video e ti puoi guardare anche tutti i video vecchi, eccetera, eccetera. Grazie a voi. Io vi auguro buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.